この前は Ciao ragazzi di Viaggiare con l'Empesa! Come vi ha detto Maiko, siamo a Kyoto, stiamo mangiando ghiaccio tirato con macchia e fagioli rocchi, con palline di porcine di riso, e verde congelato, e dovete venire assolutamente col sorriso. Sì, è fantastico! Ciao!